potessimo davvero impattare attraverso una diagnosi precoce sul loro potenziale residuo, quindi andare a lavorare su quelli che sono i loro punti di forza e andarli a sviluppare affinché anche loro possano avere un futuro da adulti, autonomi e soddisfatti. Mirrorable nasce nel 2014 con l'intenzione di creare una soluzione a 360 gradi per questi bambini e per le loro famiglie. Tre pilastri su cui si basa Mirrorable sono stati la partnership forte con la ricerca scientifica più avanzata, l'uso di tecnologie moderne ed innovative e l'ossessione nel disegnare questo processo, questa soluzione assolutamente intorno ai bambini e per i bambini stessi.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 progetto Mirrorable uh, si inserisce uh, in quello che è il contesto de della tradizione del laboratorio di cui faccio parte, che è noto per la scoperta uh, dei neuroni specchio. I neuroni specchio sono una particolare classe di neuroni che si attiva sia quando noi compiamo una determinata azione, sia quando osserviamo un nostro simile che sta compiendo la stessa azione. Ci sono numerose evidenze scientifiche eh, che suggeriscono il fatto che osservare un'azione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 possa condurre a un apprendimento motorio, a un aumento anche delle performance motorie considerate. Mirrorable si ispira sicuramente a questo concetto, a questo approccio abilitativo, introducendo un'importante novità, inedita, eh, che è l'interazione fra bambino e bambino. Lo studio Mirrorable è iniziato nel 2016 e dopo la fase di implementazione della piattaforma si è passati al reclutamento. I bambini sono stati visitati un mese prima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 c'era un anello che lo prendevi con la mano magica e c'era un pezzettino giallo opru, opru, e lo chiudevi per non farlo vedere e con l'altra mano lo pincevi e faceva un altro colore.